Ciao ragazzi, bentornati, oggi vado a rispondere al nostro grande amico Guido che è un po' di tempo che me lo chiede, mi scuso per il ritardo e la domanda era eh... Allora Un suggerimento da parte mia può essere una lezione su come creare dei bei fill di basso vedo che spesso questo argomento non è trattato in maniera efficace è vero eh, il feel secondo me è quasi più difficile di un solo vero e proprio perché in uno spazio più o meno ristretto eh, dobbiamo dire più cose possibili quindi eh, mi viene in mente un grande sassofonista che è Michael Brehe andate ad ascoltare se, se non l'avete mai sentito che pur essendo considerato un, un grande sassofonista jazz per lo più si è trovato molto spesso in registrazioni pop dove il tempo L'improvvisazione è alquanto più limitato rispetto a un brano jazz, comunque a una situazione jazz. E lui era il numero uno, almeno secondo me il numero uno, eh, dei musicisti che sapevano racchiudere in poche battute, in, quindi con poche frasi, eh, diciamo un, un vero e proprio discorso. Cosa intendo? Intendo che secondo me un feel come l'improvvisazione è qualcosa che vogliamo dire vogliamo trasmettere con la musica e ovviamente in un assolo eh, quindi vero e proprio come dicevo prima con più giri eh, di accordi eccetera abbiamo più modo di prepararlo eh, dargli comunque un, una storia a questo assolo eh, con la dinamica con decrescendo del, delle frasi che vanno eh, più in una direzione rispetto alla melodia, magari un po' più out eccetera eccetera invece un feel è come se, faccio un esempio, eh, siamo a fare eh, un provino siamo 50 persone e ognuno ha 10 secondi per far vedere ciò che sa fare ma non necessariamente nella musica, nel tutto e in quei 10 secondi devi dar tutto quindi il fill io lo vedo un po' così un piccolo eh, spazio che ci prendiamo eh, in un brano, in un determinato momento dove eh, vogliamo dire qualcosa allora, eh, come creare fill efficaci? io eh, diciamo che eh, come sempre premetto che ho un approccio completamente diverso tra le eh, situazioni più jazz che le situazioni più pop. In questo caso nella lezione di oggi voglio prendere una ballad di riferimento, una basaccia che ho fatto così al volo, che è composta da questi accordi. Re maggiore, più o meno giro di Re. Re maggiore, Si minore, Sol maggiore e la maggiore non ho messo settima non è molto semplice proprio una ballad a circa 60 bpm allora qual è il mio modo per eh, diciamo esercitarmi sui fill metto questa base e provo ad esempio dico un giro faccio un fill sull'ultima battuta quindi sull'A che opzioni ho sull'A ho l'opzione di usare le note della triade quindi la do diesis e mi ovviamente su tutte tutte le ottave quindi ho l'opzione della pentatonica di là Posso provarci la pentatonica di Re, visto che la tonalità, per esempio. Un colore diverso, oppure la scala di La maggiore. Quindi su ogni accordo avrò varie eh, possibilità. Per capire appunto quali mi piacciono di più, comunque... E con quali mi vengono frasi migliori, eh, metto in loop la base e, come dicevo prima, dico ora mi esercito sull'A maggiore, quindi sull'ultima battuta. Poi eh, tra qualche giro faccio fill sul Si minore, per dire quindi avrò altre scelte, eh, avrò l'arpeggio ovviamente di, di Si minore, quindi le note de, dell'accordo. Poi dico, via, ci aggiungo la nona, con testo pop, di solito è un'opzione molto eh, ricorrente. Oppure ci provo questa pentatonica invece di quest'altra. Eh, sono tutte eh, cose che appunto, è giusto fare in fase di studio, in modo che poi in live, comunque, eh, quando si suona con, con altri musicisti, abbiamo già un'idea di quello eh, di cosa fare in un determinato momento, insomma, eh, non andiamo del tutto a caso. Quindi, I consigli sono sempre studiarsi qualsiasi scala arpeggio eh, pentatonica su, su tutta la tastiera, questo dirò sempre fino alla morte. Seconda cosa, cercare di cantarselo il fill. Non so che è ancora più difficile che, mh, di un'improvvisazione vera e propria perché, ripeto, abbiamo talmente poco tempo che l'ascolto, quindi ascoltate Michael Breach in primis, ma eh, soprattutto i, i feel, io mi faccio sempre riferimento al sax perché per me il sax è lo strumento eh, di improvvisazione per eccellenza, quindi gruppi o comunque situazioni pop dove c'è il sax eh, che magari fa delle risposte un altro esercizio utile può essere quello di prendere un brano oppure una base farci una melodia e registrarla poi rimetterla, mandarla e fare delle risposte a quello che abbiamo registrato prima una tecnica molto usata appunto da sassofonisti in non solo oppure un brano con una melodia e provare a fare delle risposte alla melodia, questo è tutto un materiale che è utile poi per, per fare dei buoni fill, e delle buone improvvisazioni. Anche. Metto la base e proviamo qualche, eh, qualche fill a volo. Allora, ora li farò sull'A. Quindi mando la base, 3 maggiore, Si minore. all Ovviamente, come sempre, queste sono solo idee che mi vengono sul momento, eh, spontanee, molto, si sente, però come idea di, di, di base, eh, ovvero il mio approccio per esercitarmi, ai feel, come sull'improvvisazione, è questo, basi molto semplici, poi magari eh, ogni tanto ci aggiungo qualche accordo un po' più complesso, eccetera, però sempre partire dal semplice, eh, penso comunque per oggi di aver detto abbastanza, come sempre eh, vi invito a farmi richieste se ne avete su nuove lezioni eh, e poi vi aspetto tutti sul mio nuovo, nuovissimo, il mio e di Antonio canale Telegram che trovate qui al link sotto al video dove stiamo creando un grande gruppo di persone eccezionali quindi dove si può parlare veramente in piena tranquillità di tutto quello che riguarda il basso e non solo ci vediamo al prossimo video